Ok, allora riprendiamo eh, su quest'altro argomento, sempre giocando sulle liste, ehm, che eh, in qualche modo studia l'interazione tra cosa succede nelle, tra le liste e le funzioni, cioè, quando eh, la le settimane scorse, due settimane fa a questo punto, avevamo parlato di funzioni, del passaggio di parametri, poi abbiamo diciamo così, fatto amicizia con le liste e adesso ci chiediamo cosa succede quando combiniamo queste due cose. Hm? quando combiniamo liste e funzioni. Mh, nulla di speciale mi verrebbe da dire in, diciamo così in sintesi, nel senso che non è un problema il fatto che il, lista, scusate, che il parametro di una funzione sia una lista, così come non è un problema il fatto che il valore di ritorno di una funzione sia una lista. Mh? Eh, i problemi nascono nel momento in cui uno cerca di modificarle queste liste adesso cercheremo di capire no, quali sono diciamo, le, le trappole a cui dobbiamo fare attenzione allora questo è un esempio di una funzione normalissima in cui eh, fa la somma dei quadrati dei valori di una lista passata come argomento quindi sum of the squares, sum dei quadrati di una lista values che presumibilmente sarà una lista di numeri che sarà passata come parametro eh, e qui semplicemente fa la somma di un totale, itera su questa lista, il totale fa, diciamo così, incrementa il totale di una quantità pari al quadrato dell'elemento e restituisce il valore del totale. È una funzione normalissima, l'unica particolarità è che il parametro di questa funzione è una lista, può essere una lista, deve, deve essere una lista perché su questa lista poi andremo a iterare per prendere i singoli elementi, i singoli valori. Cosa succede quando questa funzione viene chiamata hm? dal punto di vista ehm, pratico? Allora proviamo a vederlo con il nostro Python Tutor no? che rispetto a, a PyCharm ci fa anche capire, vedere dentro alle funzioni che cosa succede. Quindi prendiamo Python Tutor e Ok, proviamo a scrivere una parte del codice quindi ingrandiamo un attimo eh, l'immagine okay? quindi noi abbiamo questa funzione abbiamo, provo semplicemente la ricopio sum of squares di values che, che cosa fa? total uguale 0 eh, 0 for uh, val in values total uguale total più uh, val al quadrato return total e se io definissi una variabile numeri si legge, devo fare un po' più grande numeri uguale che ne so, 3, 6, 8, 10 e calcolassi la somma uguale eh, sum square di numeri mi dovrebbe far vedere che questa somma a un certo punto vale eh, andiamo avanti sum ah, SQ, scusate questa somma vale 209 ok? col solito modo strano in cui il python tutor ci fa vedere le cose ok? Quindi noi abbiamo questa funzione che per ora non abbiamo ancora guardato, non abbiamo ancora visto dentro, avevamo questa lista numeri che abbiamo costruito, e qui ci fa vedere questa lista di quattro elementi che contiene questi quattro numeri, abbiamo chiamato la funzione e la funzione ha calcolato vabbè, questo 209 che sarà presumibilmente 3 al quadrato più 6 al quadrato più 8 al quadrato più 10 al quadrato. Ok? Ci fidiamo, oppure se non ci fidiamo controlliamolo. Qui c'è già fatto tutto, però andiamo a vedere internamente come ha fatto, come ha funzionato. Okay? Quindi andiamo un passo per volta. Costruisco numeri e chiamo la funzione. Allora, qui avviene il meccanismo di passaggio dei parametri che abbiamo già visto la volta scorsa con le funzioni normali, cioè le funzioni a cui venivano passati dei valori semplici. Io quando faccio il prossimo passo, quindi sono qui sulla chiamata della funzione, Entro dentro la funzione e viene creato un nuovo ambito okay, di variabili che viene in cui i valori dei parametri della funzione, in questo caso abbiamo un parametro che si chiama values, viene inizializzato con una copia del valore dell'argomento passato alla funzione. Quindi nel programma principale avevamo una variabile numeri okay, che abbiamo usato come argomento della funzione, quando entriamo dentro la funzione, dentro la funzione somma dei quadrati, abbiamo il parametro values che viene inizializzato automaticamente al valore dell'argomento, quindi al valore di numeri. Ciò che succede è che questo values diventa, lo vedete, un alias, un sinonimo di numeri. Quindi non viene creata una nuova lista, ma vi viene semplicemente ceduto, trasferito il riferimento alla lista esistente. Con il che vuol dire che io, volendo questa lista, potrei anche modificarla. Questa funzione non lo fa, non la modifica, no? però lo potrebbe fare. E Quindi andiamo avanti, eh, semplicemente qua fa i calcoli, con questo valore val, vedete che la facciolina val si sposta via via sui vari elementi, poi punta al 10, fa la somma del 10 e restituirà il valore di ritorno che è il 209, che poi viene messo dentro somma. Okay? Quindi però il passaggio chiave è questo, quello che abbiamo visto all'inizio, in cui nel momento in cui viene chiamata la funzione, viene, eh, il parametro della funzione riceve una coppia, un alias del, eh, dell'argomento che è stato passato dal chiamante. Quindi in questo momento questi due nomi, values che è visibile solo dentro la funzione e numeri che era visibile solamente dentro il programma principale, sono la stessa cosa sono sinonimi per la stessa eh, lista hm, di valori qui non abbiamo, se vogliamo, imparato nulla di nuovo si applica la stessa regola del passaggio di parametri delle funzioni che abbiamo già visto prima hm. con la differenza che adesso non ho passato solamente un valore ma ho passato un'intera lista ehm, e questo vuole anche dire che io questa lista la potrei modificare cioè non c'è nulla che dall'interno della, dall della funzione mi impedisca di modificare il contenuto della lista. Eh, quindi se io questa lista no, volessi non che mi calcolasse la somma dei quadrati, ma che elevasse al quadrato ogni singolo elemento, quindi io la lista dei numeri sono 3, 6, 8, 10 voglio sostituire il 3 con 3 al quadrato, 6 con 6 al quadrato, 8 con eh, 8 al quadrato e così via. Okay. Posso definire un'altra funzione, eh, eleva mh, al quadrato, eleva 2 di values, dentro cui posso iterare sui, le, sui valori della, della lista ricevuta come, parato, come argomento, quindi for uh, i in range di length di values, uh, values di i uguale values di i alla seconda. Allora in questo caso posso chiamare la funzione eleva al quadrato di numeri. Dopo aver fatto quello prima, no? Che cosa sto facendo qua? Sto definendo un'altra funzione che al suo interno ha ricevuto una lista come argomento, values, ma al suo interno questa funzione modifica i valori della lista. In questo caso li eleva al quadrato. Nell'esempio che c'è nella slide, li moltiplichi per un fattore costante. È uguale. L'importante è che stiamo modificando, stiamo considerando il caso in cui la funzione vuole modificare la lista. Allora andiamo a vedere che cosa succede in questo caso. Torniamo indietro con l'esecuzione. Ok, siamo qua. Okay? quindi abbiamo già calcolato questa somma uh, chiamando la funzione di prima e va bene, questo l'abbiamo risolta. Adesso cosa succede quando chiamo la funzione eleva2? Allora, innanzitutto notiamo che in questo caso, in questa funzione, non ho messo nessuna istruzione return perché non sto calcolando nessun valore di ritorno. In pratica, questa funzione non calcola un valore di ritorno, ma va a modificare direttamente il valore che gli è passato come parametro. Proviamo a entrare nella funzione. Ecco, la funzione eleva, chiaramente, nel momento in cui viene chiamata, la frecciolina è qua, crea un suo ambito che contiene delle variabili le sue variabili locali tra cui il parametro della funzione il parametro values che viene inizializzato al valore della lista numeri I abbiamo detto la stessa frase che abbiamo detto prima a questo punto entro in questo ciclo for i uguale 0 me l'ho scritto là in fondo eh, e sono a queste istruzioni in cui c'è scritto values di 0 uguale values di 0 alla seconda quindi values di 0, parto dal, dal, dal, dal lato destro di questa espressione. Values di 0 è 3, c'è scritto qui. Values di 0 alla seconda sarà 9. E quindi, qua alla destra dell'uguale, in questo momento c'è scritto 9. Sto scrivendo values di 0 uguale 9. Allora, cosa succede? Che values è un riferimento a questa lista. E quindi vorrà dire che sostituirò in questa posizione 0, al posto del 3 ci metterò un 9. Cambio il contenuto di questa cella. Tac. Adesso il 9 me l'ha scritto là sotto. E così via. Vado avanti con l'iterazione I uguale 1 e quindi metterò 36 al posto di cosa che prima, 6 e così via. Quindi all'interno della funzione io sto modificando liberamente i contenuti delle singole celle della funzione stessa, della lista stessa. Quindi una funzione può modificare il contenuto delle liste che vengono passate come parametro. Parlo di liste, nel caso delle stringhe il problema non ce l'avevamo posto perché una stringa non è modificabile e quindi non, non, non, si, non, si, non poteva succedere. Nel caso delle liste invece sì, può succedere. E quindi alla fine dell'iterazione il programma principale, perché noi stiamo modificando values, ma questo values altro non è che un sinonimo di numeri. Eh? E quindi il programma principale quando tornerà si vedrà che numeri è cambiata. Adesso lasciamo perdere le freccioline, mettiamolo più, più compatto. Si vedrà che numeri è cambiato. Eh? Quindi, mentre la funzione eleva al quadrato, pensava di modificare i valori di una lista che si chiama values, in realtà stava anche modificando i valori della lista numeri del programma principale. Sta modificando anche quella perché in realtà erano la stessa lista, cioè erano due nomi diversi di chiamare la stessa lista. Ok? Quindi, una funzione è normale è permesso è normale modificare tranquillamente gli elementi della lista stessa ok eh, e quindi viene modificata la lista originale proveniente dal programma principale eh, brando mi chiede eh, se chiamo la lista velius anziché numeri va bene lo stesso allora, eh, se tu vuoi chiamare questa lista qua del programma principale values anche lei, con lo stesso nome di sotto, certo che va bene lo stesso. Sono comunque due nomi separati, perché uno è nell'ambito globale e l'altro nell'ambito interno alla funzione. Sono due variabili diverse, indipendenti. Una funziona nel programma principale, l'altra funziona nella funzione, e quindi si può tranquillamente, non cambia nulla, però anche se io chiamassi, pardon, cosa ho fatto? Cioè, anche se io chiamassi values... Questa sarebbero comunque sempre due variabili diverse, cioè, non importa il nome, no? quello che importa è il riferimento. No? Eh, facessi così, vedrei che, che abbiamo due values, quella del programma principale e quella della sottofunzione eleva al quadrato. Ma sono comunque distinti. Cioè il fatto che abbiano lo stesso nome o abbiano nomi diversi non, in, non inficia minimamente il comportamento del programma. Quel che conta è che due nomi diversi. Due variabili diverse, che magari hanno lo stesso nome, ma non importa, due variabili diverse puntano alla stessa, sono sinonimi perché puntano alla stessa lista, alla stessa struttura dati. Okay? Quindi è possibile modificare il contenuto di una lista. Facciamo attenzione che però dobbiamo modificare il contenuto di una lista, ci torniamo tra un secondo. Vabbè, qui eh, fa vedere gli esempi, ma noi li abbiamo visti direttamente col Python Tutor. Hm? Eh, dunque, Lorenzo mi segnala un errore sulla chat e dice che in 7 sette... mancano due punti alla fine della riga, 7. Eh, quando si una funzione ci vuole sempre il due punti. Analogamente, poi ci torniamo su cosa succede Su questo alias Analogamente si può fare lo stesso identico ragionamento Anche restituendo una lista Una funzione che mi restituisca una lista nuova okay? Quindi ad esempio Nel mio, nel mio codice io potrei Creare una funzione Che mi restituisca solamente eh, che ne so, i numeri pari mm? Di una certa lista passata come parametro. Allora io potrei costruire una nuova lista qua dentro, pari uguale lista vuota, e dentro itero for val in values if val per 102 uguale 0, cioè questo, se questo numero è pari per 102 uguale 0, allora pari.append di val. E alla fine ritorno va eh, pari. Quindi qui che cosa ho fatto? Ho, ho scritto una funzione che vabbè, riceve come parametro la nostra lista di interi. Costruisce una nuova lista dentro cui ci mette alcuni valori, in questo caso i numeri pari, ma potrebbe fare qualunque cosa. E poi restituisce come valore di ritorno non una variabile, ma una, cioè, sì, una variabile il cui valore a sua volta è una lista e quindi possiamo chiamarla sotto no? nel nostro programma diciamo chiamiamolo valori pari uguale pari, numeri pari numeri pari di values quindi abbiamo in questo caso un numero pari, una funzione che riceve come parametro una lista e restituisce come, come valore di ritorno un'altra lista. Come funziona? Allora, innanzitutto vediamo il risultato finale, valori pari, contiene 36, 64, 100, cioè mi ha semplicemente segato il 9. No? Proviamo a mettere un altro numero dispari qui in mezzo, un 7, così verifichiamo che il quadrato sia un 49 e nella lista dei numeri pari non è finito il 49 è stato giustamente cancellato vediamo come funziona internamente quindi torniamo all'inizio della chiamata di questa funzione eccoci qua chiamo la funzione quindi values viene inizializzato come alias del values del programma principale va bene, l'abbiamo chiamato values anziché numeri eh, perché abbiamo prima risposto alla domanda di Brando poi creo pari uguale nuova lista, creo una nuova variabile pari, che è una variabile locale privata della funzione, quindi il programma principale non la può vedere. Faccio il mio lavoretto in cui vado ad aggiungere i vari elementi alla lista, vabbè, è un ciclo in cui vedete che la lista cresce via via, che aggiungo gli elementi solamente quelli che sono pari, e poi arrivo all'istruzione chiave che è ritorno pari. Allora, questa variabile pari che ho costruito all'interno della funzione viene restituita come valore di ritorno. Quindi dalla funzione ritorna questa frecciolina, questo puntatore qua, questo riferimento, che punta a questa variabile nuova. Quindi quella che prima era una, un valore privato alla funzione, perché era raggiungibile solamente dalla variabile pari, che era una variabile locale privata della funzione. Adesso questo valore qui, diventa accessibile anche dall'esterno perché viene restituito fuori. E infatti il programma principale non farà altro che prendere questa frecciolina qui e memorizzarla dentro valori pari, che sarà una nuova lista che comparirà qua nel programma principale. Quando io faccio questo passo, ci accorgiamo che questa lista passerà da qua, questa frecciolina passa da qua, al programma principale, eccola qua, valori pari. Quindi le variabili interne della funzione sono scomparse perché la funzione è ritornata, ma il valore di ritorno è stato salvato, qua, lo vediamo la riga 24, dentro una variabile del programma principale che punta alla stessa lista che la funzione mi ha costruito. Sì, Mattia, sto registrando, tranquillo. Um, ok, quindi anche qua lo stesso meccanismo di passaggi di riferimenti funziona normalmente anche se questa lista viene costruita dentro la funzione e ritornata al chiamante. Quindi dipende un po' dalle funzioni che stiamo costruendo, ci sono alcuni casi in cui può essere utile che la funzione modifichi una lista esistente, poi ci sono casi in cui può essere utile che la funzione invece crei una nuova lista e me la restituisca. Ok? E fin qua la parte, diciamo così, facile, senza sorprese. Eh, la parte, diciamo così, che può riservarci delle sorprese è che cosa succede quando, eh, o meglio, eh, di essere, di, dobbiamo avere molto chiaro in mente che differenza c'è tra un alias e una copia e soprattutto sotto quali condizioni l'alias rimane vivo. Questa frase qua non l'ho capita. No? e proviamo a, a capirla con, con un esempio. Allora fatemi magari aprire, salvare questo Python tutor qua in un file, così poi ve lo posso condividere dopo. Chiamiamolo funzioni list, list funzioni, così ci rimane salvato perché io adesso provo a cambiare esempio. No? E immaginiamo, sempre qua dentro Python Tutor, di voler eh, di nuovo creare la funzione che mi restituisce solamente i numeri pari, okay? di un certo valore. È la stessa che abbiamo fatto prima, no? in cui poi a questo punto diciamo che nel programma principale... Uh, metterò numeri uguale metto, ci metto alcuni numeri dentro ricostruisco un programmino molto simile a quello di prima ma più semplice uh, 3, 4, 7, 5 4, di nuovo 2, 1 quello che volete e poi calcolerò che pari uguale numeri pari di values eh, no scusate sì ehm uh, ok, facciamo così, voglio che questa funzione cancelli i numeri pari, facciamo così ok, quindi una funzione a cui passo questa variabile e voglio che alla fine ci siano solamente il 7, il 3, il 7 e l'1. Okay? Cancello tutti i numeri pari. Allora, cancellare elementi di una lista l'abbiamo già fatto prima, l'abbiamo fatto prima, e uno dei modi era quello di, cost di um, eliminare i singoli elementi. Quindi, tra nei vari modi che abbiamo provato, c'erano quelli eh, ad esempio di fare i vari pop successivi dei singoli elementi, partendo però ad esempio dal fondo. Abbiamo no? visto che partendo dal fondo non, non abbiamo dei problemi. Eh, e quindi potrebbe essere, ad esempio, provo a scriverlo così: for eh, posizione in range, che però parte dal fondo, land values meno 1 e arriva fino a 0, meno 1, meno 1, un range che va al contrario, uh, if uh, cancello i numeri pari, quindi uh, values di pose è un numero pari, per 102 uguale 0, uh, due punti, values.pop di, values .pop di pose non c'è una parentesi tonda di troppo ok, allora cosa ho fatto qua? facciamo perdere diciamo così il range no? eh, qui c'è il meno 1 ricordiamoci perché è escluso il, il punto di arrivo del range, quindi se voglio che il, la posizione arrivi fino a 0 devo dire che arrivi fino a meno 1 escluso, quindi 0 compreso, no? purtroppo eh, quando il range è negativo per farlo fermare a 0 devo indicare come valore limite e un valore ancora decrementato, per, sempre, per la solita regola che c'è sempre che il punto di arrivo di un range è sempre escluso, quindi se voglio che 0 sia compreso non posso mettere 0 come termine eh, finale, hm? per questo per rispondere ad Andrea sulla chat. Vabbè, questo è un modo, no? E qui vediamo che cancella i numeri. Se ci entriamo dentro che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo semplicemente lavorato attraverso questo values. No? E ci abbiamo eliminato questi elementi. Abbiamo lavorato dentro la funzione così come se avessimo lavorato nel programma principale con la variabile numeri. Funziona. Però. Mi hai appena spiegato le comprehension ma io allora non posso far prima a costruire, a modificare i valori dicendo values uguale, faccio una comprehension. Potrei farlo con append uguale, eh? non cambia nulla. Eh, ci faccio tutti i numeri val eh, for val in values if, questa cosa qua, val per 102 diverso da zero perché no, tengo solo quelli negativi tengo solo quelli non divisibili per 2 quindi io potrei scrivere anche questo cioè anziché modificare uno per uno gli elementi col pop facendo il ciclo eccetera dico vabbè, uso una comprehension e faccio questa operazione qua questa operazione qua values che eh, calcola effettivamente correttamente se arrivo qua guardate values calcola esattamente l'array giusto, ma ha calcolato un array che però è scollegato da numeri e infatti la variabile numeri non è stata modificata. Cioè cosa è successo? Torniamo indietro nel programma. Io creo i numeri e chiamo la funzione in cui cercavo di cancellare questi numeri. Nel momento in cui chiamo la funzione, ovviamente values diventa un sinonimo di numeri. Okay? E quindi attraverso values posso modificare i numeri. L'errore che ho fatto è qua istruzione 5, dove ho costruito una, una lista giusta, corretta, e l'ho assegnata a values. Questo values uguale però non ha fatto ciò che ingenuamente avrei potuto pensare, di andare a mettere questi nuovi valori qua dentro, ma semplicemente ridefinisce la variabile values, che a questo punto punterà a un valore nuovo separato da quello di numeri. Quindi sto rompendo l'alias in un certo senso. Lasciamo perdere, il, che mi fa vedere all'interno cosa capita nella comprehension. e ottengo questo, quindi ho creato giustamente il valore giusto, ma l'ho eh, associato a values, che questo values uguale di fatto cosa fa? ridefinisce il valore di questa variabile, facendola puntare a un valore nuovo, questo è il comportamento normale di python, lo sappiamo già dalla prima settimana, quando faccio a uguale 3 eh, sto modificando il valore a cui a punta, Prima puntava a qualcos'altro, adesso punterà a 3. Ma ovviamente non si può portare dietro anche altri sinonimi che puntavano al valore vecchio. Semplicemente gli altri sinonimi continueranno a puntare al valore vecchio e noi puntiamo al valore nuovo. Quindi questa operazione qua non ha modificato il valore di partenza, ma ha spezzato l'alias. Non sono più sinonimi values e numeri e quindi modificando values non sto più modificando la variabile di partenza ma io ho usato la comprehension ma ovviamente non è colpa della comprehension se io avessi scritto values uguale eh, lista vuota e poi avessi fatto values append append qualunque cosa per no? esempio cioè, dentro il ciclo for avessi fatto l'append dei numeri dispari e di nuovo questo values scompare nel senso che questa istruzione qui non mi sta azzerando la values vecchia, mi sta creando un nuovo valore a, a cui do lo stesso nome values e quindi mi perdo la possibilità di accedere ai, ai valore vecchio, no? ai valori precedenti. Ho rotto la sinonimia, ho rotto l'alias e quindi ho dimenticato la, la variabile che mi arrivava. Se invece facessi, per dire, solamente un append. Adesso questo qua non, non mi serve, non è quello che mi serve, no? però io aggiungo un 77 in fondo e questo append funziona. Cioè io col metodo append vado a modificare la lista, torniamo indietro dentro la funzione, vado a modificare la lista puntata da values. Ma non ridefinisco la variabile values, vado a modificare il valore puntato da values. Questa è una finezza che è quella in cui... Non dobbiamo, riuscire, dobbiamo riuscire a non schiantarci la differenza tra ridefinire una variabile facendola puntare a un valore nuovo oppure modificare il valore stesso senza modificare la variabile quando faccio appen 77 non sto modificando la variabile sto modificando il valore a cui la variabile values punta se io scrivessi values uguale values più 77 Okay. Anche qua aggiungerei un 77, infatti vedete che dentro la funzione Aspetta, eh. dentro la funzione 77 comparirebbe due volte, però questo value su uguale ha fatto sì che questa nuova lista a cui ho aggiunto il 77 sia separata rispetto a quella originale, quindi appende va a modificare un valore senza toccare la variabile, la concatenazione va a creare un valore nuovo e, lo, e assegna e modifica la variabile no? che punta a questo nuovo valore. Per riassumere, noi dobbiamo fare attenzione che ci sono alcune operazioni che ridefiniscono la variabile parametro e quindi rompono l'associazione, la sinonimia con eh, il parametro l'argomento che è stato passato alla funzione, e quindi vuol dire che quella funzione non sta più modificando o leggendo il valore del programma chiamante, ma sta lavorando su una variabile sua, locale, separata. A volte mi fa comodo, a volte no, perché a volte voglio lavorare su una mia copia dei dati senza sporcare quelli del chiamante, e allora dovrò usare delle, delle operazioni che vadano a creare una copia locale in cui lavoro. Senza sporcare il chiamante. A volte invece voglio non sporcare, ma modificare la funzione del chiamante. Allora devo fare attenzione a quelli che sono i metodi o le operazioni che vanno a modificare la variabile e quelle che invece vanno a modificare solo il valore. Quelle che modificano la variabile rompono l'alias, così come abbiamo detto. In questi due riquadri ci sono esempi, no? Nel primo riquadro, quello con la spunta verde, sono tutti esempi di operazione che vanno a modificare il valore senza impattare la variabile. Quindi vedete che qua, vediamo quelli sotto prima, invece quelli sotto sono quelli che invece modificano il valore della variabile. E sono facili perché molto spesso c'è un uguale, no? modificano il valore di value assegnandogli un nuovo valore. Poco importa che questo nuovo valore sia derivato dal valore attuale, per come lavora Python, prima calcola il ramo destro e poi modifica la variabile che sta a sinistra. Nel momento in cui modifica la variabile che sta a sinistra, il vecchio valore è stato perso per sempre, quindi l'eventuale sinonimia è stata persa. Invece, nella maggior parte dei casi, i metodi append, insert, pop, extend, eccetera, eccetera, tenete presente che extend è la stessa cosa che fa la concatenazione. Però questo è un metodo della funzione values, quindi la variabile values non viene toccata, punta sempre alla stessa lista, è la lista stessa che si allarga. Tutti questi metodi, sort ad esempio, modificano i valori della funzione internamente. Sorted crea un nuovo valore, quindi come tale sono obbligato a rompere l'alias. L'unico che ci può indurre un pochino di confusione è questo qui, perché c'è un uguale, quindi sembra che io stia assegnando un nuovo valore un nuovo oggetto, ma in realtà non sto modificando il valore di values, sto solamente modificando il valore dell'elemento iesimo di values, quindi quello che in Python Tutor sarebbe il contenuto del quadratino giallo, non la variabile azzurra che è quella che la funzione vede. Quindi in qualche modo questo specchietto qua ci, ci ricorda, fai attenzione che ci sono alcune operazioni che ti permettono di lavorare sulla variabile argomento passata dal chiamante e quindi, se vuoi modificarlo, puoi. Ma se fai almeno una di queste operazioni qua sotto, quindi essenzialmente riassegni il valore anche senza farci attenzione, eh, rompi l'alias e da quel momento in avanti stai lavorando su una variabile eh, nuova e indipendente. E, ehm, no, non è un caso nessuna di queste funzioni qua esista per le stringhe perché sappiamo che le stringhe sono immutabili quindi l'unico modo di modificare una stringa è crearne una nuova okay? mentre invece sulle liste sono tutti i metodi per mutare una lista senza crearne una nuova quindi ogni volta che lavoreremo su una funzione che lavora su delle liste dobbiamo decidere che cosa ci serve se ci serve modificare la funzione di partenza dobbiamo fare molta attenzione a non fare nessuna operazione che ci faccia perdere la corrispondenza con l'alias eh, e quindi usare solamente dei metodi che vanno a mutare all'interno della lista come esempio appunto il pop come esempio l'extend e non usare la concatenazione non usare la creazione in questo modo così come non possiamo usare eh, la comprehension eccetera in realtà poi ci sono tutta una serie di trucchi in cui vi ricordate il primo esempio che abbiamo fatto qua con la comprehension non funzionava che ricreava il nuovo valore, però un trucco per farlo funzionare potrebbe essere quello di assegnare non il valore di questa comprehension, quindi la lista che ho creato, posso averla creata in qualunque altro modo, il problema non è il fatto che lo abbia fatta con una comprehension, non la a values, ma l'assegno a una slice di values che contiene l'intero vettore quindi in questo caso sto rimpiazzando gli elementi all'interno di values eh, sto rimpiazzando esatto, gli elementi all'interno di values con degli altri elementi poiché sto indicizzando io in realtà non sto anche se li sto cambiando tutti in realtà eh, sto cancellando tutti gli elementi quindi sto praticamente prendendo questa lista values la sto svuotando ma l'ho mantenuta, è ancora una lista di lunghezza zero dentro la quale poi vado a mettere altri elementi. Ma non ho modificato il valore della variabile, ho modificato solamente il contenuto della lista. Quindi sono trucchetti, punti di attenzione, che poi chiaramente ci ritorneremo quando faremo gli esercizi, eh, ci, chiede, ci fermeremo ogni tanto a chiederci: attenzione, qui siamo sicuri? Sto perdendo l'alias? Sto facendo l'operazione giusta? Come faccio a non perdere l'alias e continuare col valore? Okay? Per ora abbiamo cercato di capire il problema, e poi ci tornerà chiaramente per le mani più avanti quando faremo gli esercizi. Ok, questo è un, diciamo così, per ora ve l'ho posto come, come rompicapo, come problematica a cui fare attenzione, non abbiamo aggiunto nulla no, di, di, di, di nuove conoscenze, semplicemente capire un po' meglio come funziona il meccanismo degli alias sulle, sulle, sulle liste. Oltre alle liste, eh, adesso che conosciamo bene le liste, spendo solo due parole sulle tuple, che in realtà sono una cosa molto semplice. Le abbiamo già usate per fare scambi di valori, per creare delle coppie di valori così al volo, che ci servivano come valori di ritorno dalle funzioni. Eh, se noi volessimo riassumere in una riga che cos'è una tupla, potremmo dire che una tupla si comporta come una lista, però è immutabile. Cioè è la versione immutabile di una lista una lista quindi si comporta una tupla si comporta come una, come una lista quindi posso indicizzare i vari elementi 0, 1, 2, 3, posso ricercarli posso usare l'operatore in posso usare tutte le operazioni che, che hanno senso sulle liste le posso usare sulle tuple purché non siano operazioni che cercano di modificare la lista perché la tupla non le supporta non essendo modificabile eh, la differenza è che dal punto di vista della sintassi la tupla si crea con gli elementi tra parentesi tonde anziché tra parentesi quadre in realtà le parentesi tonde sono opzionali perché forse come vi ho detto una volta è la virgola che fa la tupla, non è la parentesi no? e quindi il fatto di avere una serie di elementi tra, tra virgole. però è spesso è più, è più chiaro secondo me mettere tra parentesi perché ci ricorda anche un pochino il modo in cui ma, nella notazione matematica no? creiamo le coppie o le, le ennuplette di valori quindi per noi chiaramente le tuple come c'è scritto in questa nota sono un tipo di dato che fa anche altre cose ma per come le usiamo noi semplicemente immaginiamocelo come se fossero una lista eh, immutabili e quindi eh, cosa posso fare su una tupla? Beh, posso fare tutte le operazioni che potevo già fare su una lista purché non, non fossero operazioni che tentassero di modificare la lista quindi posso prendere un elemento oppure una slice chiaramente da una tupla Posso creare nuove tuple concatenandole, attenzione che qui sto facendo tupla finale uguale tupla 1 più tupla 2, dove queste qui sono definite così, non sto modificando né tupla 1 né tupla 2, ne sto creando una nuova, e anche se scrivessi tupla 1 uguale tupla 1 più tupla 2, starei creando una tupla nuova che è, la, che è quella qua sotto, che poi assegnerei a tupla finale oppure tupla 1 dove voglio, ma queste signorine qua, una volta che le ho create, eh, rimangono immutabili per sempre, così come le stringhe ormai siamo abituati. Semplicemente anziché una stringa che contiene solo caratteri, la tupla può contenere qualunque cosa così come una lista può contenere qualunque cosa. Posso iterare, posso usare in, posso usare noting, posso usare index, eh, posso usare sorted perché restituisce una nuova lista con gli elementi della tupla ordinati. Non potrò usare ovviamente sort, non potrò usare insert, non potrò usare append, non potrò usare pop non potrò usare remove perché sono operazioni che cercherebbero di modificare la tupla stessa quindi so, noi non, non, non le useremo molto ma quando le incontrassimo non, non, non sono un problema si comportano esattamente come le liste eh, con la differenza che eh, non si possono modificare e sono molto comode per trasportare pacchetti di valori o no? per fare assegnazioni multiple di questo genere in questo caso è particolarmente comodo compattare magari in una riga più assegnazioni l'abbiamo già visto sullo scambio no? eh, abbiamo visto prima per scambiare due elementi di una lista si possono temporaneamente mettere questi elementi in questa tupla e poi spacchettarle diciamo così, nel momento in cui faccio l'assegnazione eh, questa anche qui è una particolarità della sintassi di python che può tornare utile ma concettualmente non ci aggiunge ehm, nulla di molto no? non l'abbiamo già visto quando ritornavamo eh, una serie di valori da una singola funzione, quindi posso usare una tupla per restituire un valore di ritorno composto da una funzione, e quindi lo vado poi a spacchettare nel momento in cui, in cui chiamo la funzione, oppure lo posso usare anche direttamente, no? per assegnare le costanti, assegnare dei valori. Lo possiamo vedere, diciamo così, come una rappresentazione compatta di un insieme di valori. Mm. Ma di questo non ci, eh, non ci preoccupiamo più di tanto, nel senso che concettualmente non è... Eh, non creano i problemi. Ecco, anche per le tuple le, è possibile definire delle comprehension, perché visto che soprattutto in una lista potrò, posso creare una lista vuota e poi via via attraverso append la faccio crescere. Una tupla non la posso far crescere, quando la creo deve essere già finita, deve essere già completa. Allora, a questo scopo, proprio avere la sintassi delle comprehension può far comodo perché crea una tupla con un'unica espressione, sapendo che poi quella, a quella non posso poi più aggiungere altri elementi. E quindi la sintassi per creare delle tuple attraverso il Comprehension è la stessa sintassi che usiamo per creare le liste, la differenza è che anziché in, dentro le parentesi quadre le metterò dentro la funzione tuple. Non basta la parentesi tonda perché la parentesi tonda si confonderebbe semplicemente con le parentesi tonde che usiamo per fare le precedenze delle espressioni aritmetiche. Quindi bisogna mettere tuple davanti e in questo caso si può creare una tupla calcolandola a partire da, non so, da un range, da una lista, da un'altra tupla o da quello che vogliamo. Mm? Queste altre due cose, le comprehension per creare insieme i di dizionari, le vedremo nell'ultimo capitolo del corso, quando vedremo appunto insieme i di dizionari, ma è per dire questa sintassi no, vale per tutte le strutture dati native di Python. Ok, ehm, passerei all'ultimo argomento, quindi saltando questi esempi, ma noi ne faremo di diversi, così vi li avete sia quelli che sono sulle slide, sia quelli che facciamo insieme, che è quello delle tabelle, mh? cioè le liste multidimensionali. Cioè immaginiamo, le liste ce le immaginiamo semplicemente, una sequenza lineare di valori. Quando facciamo la print di una lista ce la stampa in ordine. Eh, però molte volte ci sono delle strutture dati che sono bidimensionali o tridimensionali, questo esempio qua è un esempio di medaglie vinte in una competizione sportiva, medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo vinte da diversi tipi di nazioni. Okay? Allora noi questa cosa qua ce la visualizziamo facilmente come una tabella, righe e colonne, no? una tabella o una matrice o una griglia, no? possiamo chiamarla in questo modo, no? queste cose. Eh, poi quando farete il corso di algebra lineare nel secondo semestre sulle matrici vi faranno uscire eh, il cervello dalle orecchie ovviamente no? perché ne vedrete in tutte le salse ecco dal punto di vista della, della programmazione eh, è molto semplice rappresentare o immaginare una struttura dati fatta a matrice perché per noi Possiamo immaginare, se volessimo di voler rappresentare questi numeri. Questi numeri hanno ciascuno, diciamo così, una sorta di indice di riga, riga 0, riga 1, riga 2, riga 3, riga 4, e una sorta di indice di colonna, colonna 0, colonna 1, colonna 2. Quindi in qualche modo possiamo estendere abbastanza semplicemente il concetto di lista in cui ho dei valori indicizzati da un indice numerico che parte da 0 e la lista è una struttura unidimensionale, possiamo estenderlo facilmente anche al caso di più dimensioni. Come? Beh, creando liste annidate dentro liste. Questo è il modo di costruire una struttura dati che corrisponde a quel medagliere che c'era sulla slide precedente. Ho costruito, e qui giustamente seguiamo il suggerimento della slide, proviamo con Python Tutor così vediamo cosa stiamo facendo quindi anche qua faccio l'operazione di prima di salvarmi da qualche parte eh, abbiamo parlato degli alias e creiamo una pagina vuota qua sul Python Tutor in cui proviamo a creare una lista di medaglie, no? come una lista i cui elementi corrispondono alle righe della tabella. Okay? Il primo elemento corrisponderà alla prima riga. La prima riga della tabella, quindi la riga del Canada, contiene tre valori. Quindi questi tre valori li posso mettere dentro una lista. 0, 3, 0. Lista, 0, 3, 0. Quindi cosa sto costruendo? Sto costruendo una lista, che ho chiamato medaglie, che al momento contiene un elemento solo. Questo elemento, una riga sola. Questo elemento, a sua volta, è una lista che contiene tre medaglie, oro, argento e bronzo. Poi sto costruire un secondo elemento, okay, che era in questo caso, se non sbaglio, l'Italia 001. 0, Quindi in questo caso sto costruendo una seconda lista 001, che è indipendente, vive per conto suo, ma la salvo, la memorizzo come secondo elemento della mia lista medaglie. È un po' come se costruissi, non so se forse vi è più chiaro, le medaglie del Canada come 030, è una lista che mi riassume le medaglie del Canada così come quelle dell'Italia, E posso dire che l'insieme delle medaglie è una lista che contiene prima le medaglie del Canada poi le medaglie d'Italia come seconda riga. Il risultato è lo stesso, chiaramente. Che è una lista di due elementi il primo elemento è una lista di tre il secondo elemento è una lista di tre. E così via. No, io qua ho usato le variabili intermedie semplicemente... No, per far capire che non stiamo facendo nulla di strano, stiamo creando un valore in Python e stiamo memorizzando quel valore dentro una posizione di una lista. Che poi questo valore a sua volta sia una lista, vabbè, no? non ci sconvolge più di tanto e soprattutto non sconvolge per nulla Python, che dice, vabbè, in questa lista ci, può stare, ci poteva stare un numero, ci poteva stare una stringa, perché non ci può stare un'altra lista? E infatti si può. Allora, il linguaggio Python nativamente non supporta il tipo di dato matrice, ma lo possiamo costruire molto facilmente costruendo una lista di liste. Normalmente questa lista di liste viene costruita, come si dice, per righe, nel senso che è una lista i cui elementi corrispondono alle varie righe della matrice, prima riga, seconda riga, terza riga. Ciascun elemento di questa, adesso rimettiamola, qui non è la 030 ma è la 001, scusate non cambia nulla, rimettiamo pure le costanti se vogliamo, quindi questa è la prima riga, questa è la seconda riga e all'interno di ciascuna riga ci sono delle liste i cui elementi corrispondono alle colonne, quindi se io volessi sapere quante medaglie d'argento ha preso l'Italia, medaglie, argento, Italia, Dovrei prendere il mio medagliere, selezionare la riga in cui c'è l'Italia, che è la seconda riga, e di questa riga prendere il secondo elemento. Qui ho scelto male l'esempio perché viene 1-1. Perché il primo elemento è l'oro, il secondo è l'argento e il terzo è il bronzo. Se volessi il bronzo medaglie di bronzo dell'Italia prenderei anche, anche qua medaglie di 1 che sono quelle dell'Italia 2 0, 1, 2 il terzo elemento se sono le medaglie di bronzo dell'Italia che sono 1 ovviamente questo 1 corrisponde a questo 1 qui quindi se mi fermo al primo indice, trovo le medaglie dell'Italia. Medaglie, se mi fermo, medaglie di 1, che cos'è? Medaglie di 1 sarà, andiamo a prendere medaglie, medaglia è questo, è questa lista. Medaglie di 1 è questo elemento, è ciò che viene puntato da questa freccia, e quindi è questa piccola lista che corrisponde alla seconda riga della tabella, che corrisponde alla medaglia dell'Italia. Quindi io avendo una lista di liste come struttura dati, ciò che posso fare è estrarre una singola riga, quindi con un solo indice, con un primo indice, ottengo una lista che corrisponde ai valori di una riga. Quando questa lista applico un secondo indice, sto andando a indicizzare all'interno di questa lista qui. Non è una sintassi nuova, non è una sintassi particolare, semplicemente quello che sto facendo, immaginiamo che ci siano delle parentesi tonde qua. Cioè, prendo la lista medaglie, ne estraggo il secondo elemento, ciò che ho estratto qui è a sua volta una lista, essendo a sua volta una lista, nulla mi vieta di estrarre il suo terzo elemento, indicizzandolo ulteriormente con un secondo indice. Hm? e quindi si costruiscono semplicemente no? strutture di questo genere e si possono ovviamente poi, eh, si devono poi ovviamente eh, lavorare in modo bidimensionale okay? questa è un'altra visualizzazione, non ho avuto spendere troppo tempo sul Python Tutor per farla tutta eh, in cui si vede qual è il risultato finale, la rappresentazione finale di quel medagliere come sotto forma di lista di liste, quindi in python scriverò una cosa di questo genere, no? scrivo una lista che contiene otto righe, ciascuna riga a sua volta è una lista di tre colonne, di tre elementi che corrispondono alle colonne, e visivamente ce lo immaginiamo così, il medagliere è una variabile che punta a una lista, questa lista contiene otto elementi che, che sarebbero le otto righe ciascuno di questi elementi ha un valore che a sua volta è una lista di tre elementi internamente sono fatte così e vabbè qui ci sono le, le visualizzazioni che abbiamo, che abbiamo già visto allora come facciamo vabbè in questo caso sapevamo già tutti i valori quindi li abbiamo creati all'inizio ok Immaginiamo di non saperlo ancora, e quindi di voler creare questa struttura dati incrementalmente, man mano che arrivano i dati. No? Allora, eh, creo una tabella vuota e poi ci aggiungo dentro i dati. Allora, come prima cosa, qui sto creando la tabella vuota complessiva, quindi questa lista esterna è quella che contiene le righe. Per ora ho una tabella vuota, cioè questa tabella contiene zero righe. Man mano che vado avanti devo eh, costruire le colonne e aggiungere le colonne alla matrice. Anche qua, vediamolo poco per volta. Okay. Io posso costruire, eh, appunto, immaginiamolo di fare una matrice di eh, n righe, di 4 righe e 5 colonne. ok, vuota con tutti i zeri, quindi costruisco matrice n per m, righe per colonne, n righe m colonne fatta di zeri, ok, allora matrice uguale, inizializzo una nuova lista, Dentro questa lista ci dovrò mettere tante righe, okay? quindi avrò un ciclo, for riga in range n, aggiungerò la matrice, punto add, per ora ci metto una stringa, riga, facciamo finta di metterci una riga così, poi ovviamente lo devo cambiare perché non ci devo mettere delle stringhe qua dentro, no? Eh, non è add, scusate, mi appende. No. Quindi immaginiamoci la lista, no? la matrice che contiene una lista di quattro elementi, perché quattro sono le righe, e questi quattro elementi dovranno contenere a sua volta la riga 0, la riga 1, la riga 2, la riga 3. Ci devo mettere, allora, poi ovviamente non ci devo appendere questa stringa, ci devo appendere effettivamente una lista. Quindi mi dovrò costruire una lista di M, perché M sono le colonne, numeri. Quindi a sua volta mi dovrò costruire qua una colonna, una colonna chiamiamola col, uguale un'altra lista. E a questa lista dovrò aggiungere m zeri, no? m valori iniziali. Quindi for, uh, no scusate, chiamo sì. colonna, scusate. Sto cercando i nomi di variabili per non confondermi troppo. Uh, call è il numero di colonna e colonna è il contenuto della colonna. ok? For call in range di m, quindi ripeto m volte l'append append di 0. quindi cosa fa colonna? Colonna è, contiene 5 zeri, è una lista che mi sto costruendo con queste due istruzioni che contiene tutti i zeri, adesso magari non dobbiamo mettere zero, magari questo dato qua lo dobbiamo leggere da tastiera, lo dobbiamo, leggere, lo dobbiamo calcolare in qualche modo, in modo più semplice facciamolo a zero e poi ovviamente qui dentro ci metteremo altre, altri tipi di elaborazioni, non necessariamente delle, delle costanti. E quindi nella mia matrice grande ho creato i valori della prima colonna e li aggiungerò alla matrice. Quindi, attenzione, il ciclo esterno cicla sulle righe. Prendo la prima riga, ok, lista di zero. Nella prima riga cosa ci metto? Ci metto i valori della prima colonna. Allora, mi devo costruire una lista che contiene i valori della prima colonna. Alla fine qua devo avere 6 liste. Quella generale che contiene le righe, no, scusate, 5 liste. Quella che contiene le righe è una, e poi una lista per ciascuna delle righe. Le righe erano 4, quindi sono 4, 1 più 4, 5 liste in totale. Ok? E in questo caso ho una matrice appunto fatta di. Di zeri, adesso è disegnata strana, no? perché questi elementi qua sì, un pochino sono uno sotto l'altro, ma non sono ben incolonnati fa lo stesso no? se noi facessimo una stampa di matrice ci verrebbe stampata così, lo vedete qua in alto a destra, aperta quadra, aperta quadra, cioè lista generale. Il primo elemento sono i primi, 4, i primi cinque valori corrispondenti alle, 4, alle 5 colonne della prima riga, virgola, separa la prima riga dalla seconda, i 5 valori della seconda riga, virgola, separa la seconda riga dalla terza e così via. Ok, se noi importiamo la funzione print. forse è più bello stamparla con un p-print ma in questo caso me la stampo uguale perché è troppo corta okay. altrimenti me la stamperebbe su più righe fa lo stesso pensavo me la stampasse quadrata ma è troppo piccola quindi decido comunque di stamparla in orizzontale eh, ovviamente adesso l'abbiamo visto qua stampata tutta su una riga eh, anche questa sintassi qua che abbiamo visto prima si potrebbe benissimo scrivere tutta su una, su una riga sola eh? qui stiamo solamente andando a capo per ragioni di leggibilità ma al python non interessa per nulla per lui vede un'aperta quadra e per lui è tutto di fila fino alla chiusa quadra corrispondente, come se fosse tutto scritto su un'unica riga, non sono obbligato in questo caso ad andare a capo no? serve solo come ordine del codice, come leggibilità no? ma la, la vera struttura dei dati è questa qui questa che viene scritta viene stampata così con le quello, ciò che conta è che le parentesi quadre siano annidate l'una dentro l'altra se volessi stampare questa matrice in un modo un pochino più ordinato come potrei stamparla? Beh, potrei stamparla una riga per volta no? quindi di nuovo for riga in range di n che è il numero di righe Stampo i valori della singola colonna, quindi for colonna in range di m, stampo il valore, print, magari eh, il valore di, si chiama matrice, riga, riga, colonna, col. E poi non andiamo a capo, ci mettiamo solamente uno spazio come separatore e alla fine della riga andiamo a capo questo sembra un po' i giochini che facevamo stampando gli asterischi no? guardatele qua come è venuta sembravano i giochini che facevamo stampando gli asterischi semplicemente adesso non stiamo più stampando gli asterischi ma stiamo stampando dei valori veri e propri però la ginnastica che abbiamo fatto con questi cicli annidati per andare a capo per stampare ci serve qua ovviamente no? ci torna utile su questo tipo di strutture dati questo vuol dire che quasi sempre quando dovrò fare un'operazione su una matrice questa operazione dovrà essere quasi sempre inserita in un doppio ciclo, perché dovrò iterare sulle righe e una volta che sono su una riga dovrò iterare sulle sue colonne, quindi avrò un ciclo interno a quello, a quello più esterno di righe. Ehm, può esserci una cosa che mi dà fastidio qua alla riga 16, alla riga 16 17, sono questi valori di nm. Uh, perché mi danno fastidio? Perché in, qualche, in questo modo uh, io sono obbligato, se voglio iterare su una matrice, a sapere già esattamente quante righe ha questo n e anche quante colonne ha questo m. Allora, in questo caso lo so perché l'ho appena scritto, l'ho appena costruita, ma magari sono dentro una funzione che riceve una matrice e quindi non sa quante righe e quante colonne ha. Ma è facile ricavare il numero di righe dalla matrice. Perché ovviamente il numero di righe è il numero di elementi della lista più esterna. Quindi qui basterà dire LEN di matrice, anziché N. Non mi serve sapere N, lo posso ricavare. Così come M è il numero di colonne, altro che non è che la lunghezza della riga. che sto per iterare, su cui sto per iterare. No? E quindi, oppure volendo anche della prima riga, qui posso mettere matrice di call per dire ad ogni riga che sto considerando, eh, matrice non di call di riga, scusate. Eh, ad ogni riga che sto esaminando vado a calcolare quella lunghezza della lista che corrisponde a quella riga e itero sul numero di colonne pari alla lunghezza di quella lista, cioè effettivamente il numero di colonne corrispondenti. Questo lo posso fare, sarebbe il modo più pulito, al altre volte per pigrizia possiamo scrivere direttamente, semplicemente, matrice di zero, andando ogni volta a prendere i numeri della prima, il numero di colonne della prima riga, e se la matrice è fatta bene, il numero di colonne della seconda, terza, quarta riga sarà esattamente identico al numero di colonne della prima riga, no? da lì non si scappa. però diciamo così, per essere precisi lasciamo riga così, siamo sicuri che per ogni riga andiamo a vedere esattamente la sua larghezza. Dovrebbero essere tutte uguali, se no vuol dire che l'abbiamo costruita storta questa matrice. Ecco, Facciamo attenzione, torno un attimo indietro alla creazione della matrice, che in ogni riga devo creare una nuova colonna costituita da tutti i zeri. voi potreste dire, ma guarda che queste tre istruzioni sono sempre uguali perché dentro il ciclo for le fai tante volte? falle una volta solo all'inizio, no? mettile fuori dal for mettile qua crea una colonna e poi crei le matrici in cui in ciascuna riga aggiungi tante volte una colo le colonne in realtà guardate cosa è successo non, non va bene perché se aggiungo la più volte la stessa, lo stesso valore no? come valore di colonne, in realtà sto creando tanti alias alla stessa colonna. Quindi mi serve proprio, lo rimetto dentro il ciclo for, mi serve proprio che io dentro il ciclo ogni volta crea una nuova lista. E questo uguale aperta quadra è quello che mi conforta sul fatto che sto creando una nuova lista e questa nuova lista conterrà i valori della colonna, delle colonne di questa riga specifica che sono indipendenti, separate dai valori delle altre righe. Non sono difficili mh, queste operazioni qua con le matrici, mi bisogna solo un attimo pensarci e non confondersi perché abbiamo questi due indici che vanno avanti, l'indice di riga e l'indice di colonna, no? che rischiano un pochino di, eh, di confondersi, dobbiamo sempre ricordarci, qua visivamente ci fa vedere righe e colonne, il primo indice è sempre l'indice di riga, 3 è l'indice di riga, il secondo indice è sempre l'indice di colonna, e quindi identifichiamo, una volta prima seleziono la riga e poi seleziono la colonna all'interno della riga, Qui ci fa vedere quando vogliamo stampare, eh, esattamente quello che abbiamo fatto prima, devo fare un ciclo più esterno sulle righe e un ciclo più interno sulle colonne. E poi, quando ho l'I e J, che sono l'indice di riga e l'indice di colonna, io nel mio esempio li ho chiamati riga e col, posso andare a prendere la singola cella, stamparla, farci l'operazione che ci devo fare. Quindi quasi sempre devo faticare con questi doppi cicli. E quindi, mentre sulle liste no, ho degli elementi ordinati dal primo all'ultimo, sulle matrici ho degli elementi che però sono disposti, ce li immaginiamo disposti in uno spazio bidimensionale. Ci sono molti esercizi, ne faremo uno domani. In cui, eh, data una casella, devo trovare le caselle vicine. Allora, ovviamente, il numero di righe, il numero di colonna delle caselle vicine. Se sono sulla riga precedente, saranno i-1, sarà il numero di riga decrementato di 1. Se sono sulla riga successiva, incremento il numero di riga a parità di colonna. Se invece mi devo spostare a sinistra o a destra, incrementerò o decrementerò il numero di colonna, mantenendo fisso, mantenendo costante il numero di riga. Quindi una volta che ho costruito la matrice, mi posso muovere o immaginare di muovermi dentro la matrice giocando con il numero di riga e con il numero di colonna. E così come quando ho una lista, dovevo fare attenzione, quando vado a prendere l'elemento precedente, come caso particolare a gestire nel caso in cui l'elemento fosse 0, fosse già l'ince 0, fosse già il primo elemento e quindi non c'è un elemento precedente, oppure se ho l'ultimo non c'è un elemento successivo, anche nel caso di una matrice, quando vado a prendere i vicini di un elemento, dovrò fare attenzione di non uscire no? dalla, eh, dalla matrice stessa. Non c'è nulla di complicato, di difficile, però bisogna fare molta attenzione a non perdersi, quindi bisogna mantenere un certo ordine mentale e cercare di ricordarci bene i vari passaggi che facciamo. No? Ad esempio, e poi mi fermo, ehm, potremmo voler calcolare il numero totale di ehm, medaglie vinte dall'Italia. Allora, in questo caso vuol dire che vinte l'Italia vuol dire che siamo sulla riga 1. Ho selezionato una riga fissa, decisa, e voglio sommare tutti i valori di, presenti in tutte le colonne di quella riga. E quindi faccio una somma per righe di questo genere. Oppure potrei volesse, conoscere quante medaglie d'argento in totale sono state date. Allora in quel caso vorrò fare la somma della seconda colonna di ciascuna riga, quindi questa volta la colonna è fissa e invece devo variare le varie righe. Allora vedete che qua ci sono due frammenti di codice che sembrano identici, nel senso che stampano, accumulano sempre un totale sommando i conteggi, i valori della riga I colonna J, riga I colonna J è uguale il valore che stiamo sommando, ma cambia quali valori sto considerando. Nel primo caso la j, cioè la colonna, varia, infatti la j varia, e la i rimane costante, vedete che in questo ciclo for la i non cambia, rimane il valore che, della nazione che ho scelto, mentre invece nel caso di destra abbiamo la j che è una costante, non cambia, quindi corrisponderà a 0, 1, 2, a seconda che ci interessi oro, argento o bronzo, ma ciò che varia è invece è la i, la variabile i. E quindi mi fa sommare tutti i valori che su colonna fissa si trovano su tutte le righe possibili. Quindi bisogna un po' abituarsi a lavorare non più con un indice ma con, con due indici. Ehm, abituarsi come? Facendo qualche esercizio. Allora io l'esercizio che ho pensato per domani, per fare insieme a voi domani, è questo non so se conoscete non so perché non riesco a ingrandire il carattere in questo momento Vabbè, questo visualizzatore non me lo permette ingrandisco lo schermo direttamente eh, no. oppure facciamo vedere il codice anche se non è così bello ma si legge meglio eh, l'idea che vorrei fare insieme a voi domani è fare un programma che permette di eh, giocare al gioco del cruci puzzle avete presente quello no, che c'è sul sulle riviste di animistica molto semplice in cui noi abbiamo una matrice di un certo numero di righe e un certo numero di colonne e all'interno di ciascuna casella di questa matrice ci sono eh, delle lettere quindi in questo caso abbiamo una matrice di 4 righe per 5 colonne e queste sono delle lettere che ci sono dentro quindi l'utente prima di tutto inserisce il contenuto della griglia una riga per volta, vabbè, questo è un dettaglio sull'inserimento. No? In una seconda fase, l'utente può provare ad inserire delle parole una per volta e il programma dovrà trovare tale parole nella griglia cercandole in tutte le direzioni possibili e immaginabili. No? Questo può... è un po' abbastanza contorto. No? Come, come operazione, secondo me fare bisogna spezzarlo in più funzioni per, non, per riuscire a non perderci. Ad esempio, se l'utente inserisce la parola lode che porta sempre bene. Eh, la vediamo, esiste perché L, O, D, E no? quindi partendo qua andando verso la direzione in alto a sinistra eh, si trova questa parola Ok? Eh, e quindi il programma mi dovrà dire, se io inserisco una parola e lui mi dovrà dire questa parola c'è oppure non c'è, andandola a cercare in tutte le combinazioni possibili mm? domani ci proviamo insieme se qualcuno di voi questa notte non riesce a dormire ci può già cominciare a provare oggi pomeriggio oppure questa notte. Come dicevo, questo delle liste, non è, delle matrici non è, un pro, non è un tema particolarmente complesso, però richiede un pochino di pazienza e di attenzione e non perdersi, quindi avere un po' le idee chiare su cosa stiamo facendo. Facendo qualche esercizio dovremmo riuscire a digerirlo. Va bene, io direi che oggi abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Eh, se ci... Non so se ci sono delle domande dell'ultimo secondo, eh, oppure se no le gestiamo eh, via chat, altrimenti io vi saluto e vi rimando domani che sarà nuovamente una, una lezione online, però questa diciamo così, è quella normale prevista dall'orario. Arrivederci a tutti!